sono importanti e quindi questo testimonia l'interesse verso questa iniziativa. Vorremmo dare un taglio molto pratico, quindi ehm, illustreremo i contratti che abbiamo in essere, e, eh, siamo qui poi per rispondere a eventuali domande o punti eh, che, che dovessero emergere durante, durante la discussione. Ehm, come, come sapete, appunto, eh, l'Università di Siena ha inserito. Eh, una policy nuova eh, sull'accesso aperto ehm, è stata approvata dagli organi nei giorni scorsi proprio perché l'intenzione è quella di eh, spingere e supportare ehm, l'attività di pubblicazione ad accesso aperto è qualcosa su cui eh, la comunità europea ci eh, incoraggia a, ehm, a investire sapete che condizio sine sì. qua non ehm, per l'accesso la, eh, a un eh, c'è forse un ritorno e chiederei magari di tenere i microfoni chiusi in modo ehm, che non ci sia un disturbo audio e ovviamente alzate la mano intervenite pure quando volete perché come dicevamo è una conversazione quindi vorremmo eh, che ci fosse più interazione possibile e dicevamo che appunto eh, europea, eh, le, le, le, la nostra università ha inserito le raccomandazioni eh, sulle pubblicazioni ad accesso aperto nel piano strategico un po' per rispondere alle sollecitazioni della, della comunità europea che con il progetto Planes ha fortemente investito in questa direzione e condizioni sine qua non per l'accesso anche adesso con Horizon Europe alla fase di valutazione delle proposte progettuali, quindi non è più come avevamo in Horizon 2020 una valutazione a posteriore ma è un, un elemento di valutazione ex ante. Vediamo poi che anche tutto il, il contesto nazionale si sta muovendo in questa direzione, i progetti PRIN lo richiedono e come sapete ci aspettiamo ingenti investimenti sui progetti PRIN nei prossimi anni, è un tipo di progettazione su cui eh, i nostri ricercatori eh, intervengono e operano eh, molto spesso. Abbiamo visto con la recente VQR come ehm, cominciasse a emergere il tema della, della pubblicazione ad accesso aperto, tanto che entro luglio pross giugno prossimo dobbiamo appunto comunicare quali dei documenti nel quinquennio di osservazione hanno un accesso aperto o meno, il che fa presupporre che la prossima VQR ponga ancora più eh, in evidenza e diventi ancora più cogente il tema della pubblicazione ad accesso aperto. Quindi quelle pubblicazioni che in questo eh, che sono già state edite o che verranno edite nei prossimi anni saranno eh, valutate probabilmente con un occhio di attenzione se non di esclusività eh, con, con, eh, con riguardo alle pubblicazioni ad accesso aperto. Come abbiamo visto i percorsi non sono lineari, non, non c'è un processo logico e eh, predittivo che ci consenta di Conoscere in anticipo le cose abbiamo visto come l'ultima eh, VQR sia stato cambiato vale, varie volte e anche la presenza di vari di ministri diversi abbia condizionato molto l'evoluzione del bando, quindi non è escluso che questo tema emerga in modo è cruciale quando, quando ormai è tardi ecco, per, per poter intervenire. Quindi è una, un, un tema che dobbiamo affrontare adesso, per questo eh, come, come vi scrivevo nel messaggio abbiamo cercato di creare un punto di documentazione sul sito web dove eh, il gruppo Usina che è composto da personale del sistema bibliotecario e della divisione ricerca partecipa per supportare tutto questo processo quindi con eh, riferimento specifico a tutta la parte del, della produzione scientifica eh, in, in termini editoriali ma anche con riguardo al, ai temi più generali dell'open science e quindi ehm, al deposito degli open data, su cui appunto eh, cercheremo di organizzarci. Questo è un primo momento di incontro e poi chiederemo anche ospitalità ai direttori del Dipartimento magari per organizzare incontri specifici nelle diverse sedi per approfondire le tematiche. Eh, in due parole l'accesso aperto è ehm, Diciamo un tema di cui eh, ci occupiamo fin dal 2000, dagli anni 2000 e eh, del 2002, la Budapest Declaration, quindi sono circa 20 anni che la tematica è aperta e però in questi 20 anni il numero di eh, riviste ad accesso aperto, siano esse Gold o Diamond, quindi con il ehm, pagamento della fee di pubblicazione da parte dei singoli editori o ehm, con pubblicazione gratuita su riviste di tipo Diamond, è ancora una percentuale limitatissima, eh, non arriviamo neanche al 20% di, di pubblicazione. La stragrande maggioranza delle pubblicazioni sono pubblicazioni ibride cosiddette, quindi sono pubblicazioni che, ehm, di tipo tradizionale ehm, che quindi seguono il processo editoriale standard che consentono però di pubblicare alcuni articoli ehm, a pagamento con una FI, la cosiddetta APC, che deve essere eh, in qualche modo eh, prevista da parte dell'autore. La qualcosa consente di pubblicare quello specifico articolo ad accesso aperto. Eh, quello che quindi da ormai tre anni eh, tutti gli Atenei italiani hanno deciso di avviare è una, una revisione di tutti i contratti eh, di acquisto con gli editori che passino da una, eh, un acquisto basato interamente in funzione della fruizione quindi della lettura delle riviste a un modello contrattuale che abbia insieme il pagamento della fee necessaria alla lettura delle riviste e includa anche una fee che consente di eh, pubblicare gratuitamente o con prezzi eh, standardizzati in qualche modo per gli atenei che aderiscono. Detto in altri termini quindi se prima pagavamo 100 e questo 100 era interamente devoluto alla licenza di lettura di consultazione delle nostre riviste e poi era ehm, iniziativa personale quella del docente di pubblicare ad accesso aperto adesso nei contratti di cui vi parleremo tra poco eh, il, il meccanismo di finanziamento prevede una quota non trascurabile, anzi sempre più rilevante, che copre i costi di pubblicazione e quindi copre le IPC eh, del, delle pubblicazioni dei nostri ricercatori. Sono, eh, è un processo in divenire, eh, per ora abbiamo un numero limitato di contratti che va in questa direzione. Però è significativo aver imboccato questa via che per le università italiane eh, abbiamo dichiarato essere obbligatoria, quindi nel momento in cui l'editore si siede al tavolo sa che abbiamo bisogno di sottoscrivere un contratto cosiddetto trasformativo, e si chiama trasformativo perché l'assunto e l'attesa è che progressivamente queste riviste che vi dicevo essere ibride cioè che mantengono il doppio regime evolvano verso eh, riviste completamente ad accesso aperto uh, in questa fase alcuni dei contratti sono stati appunto contratti sperimentali perché ci hanno consentito di studiare da tutte e due le parti, dalla parte del, dell'Accademia dell e da parte degli editori, l'evoluzione e il favore che questi, che questi meccanismi eh, determinano. Abbiamo visto dalle analisi fatte insieme al sistema alla Commissione Biblioteche di Ateneo che i risultati sono estremamente incoraggianti, cioè abbiamo visto che eh, in questo anno, anno e mezzo di sperimentazione le pubblicazioni eh, ad accesso aperto dei nostri ricercatori sono state consistenti Tanto che se eh, avessimo dovuto pagare singolarmente i singoli articoli la spesa sarebbe stata decisamente superiore rispetto a quello che abbiamo, ehm, che abbiamo effettivamente speso non solo per la pubblicazione ma anche per la lettura. Eh, vi accenno solo brevemente al fatto che la situazione non è eh, affatto semplice, il mercato editoriale è estremamente complesso, le posizioni degli editori non sono, eh, non sono uguali, eh, ci sono editori molto più aperti come ora vedremo tra un attimo e altri che lo sono meno, su tutto questo si è innestato anche una, una complicazione notevolissima che è dettata dall'Agenzia delle Entrate che ha risposto all'interpello di un editore internazionale dichiarando che le spese, la parte di spesa che riguarda la pubblicazione eh, è ad accesso aperto, quindi le APCs, debbano essere soggette a una tassazione IVA al 22% anziché al 4%. Questa è una complicazione enorme ehm, che però appunto stiamo cercando di controbattere a livello nazionale e, e dobbiamo vedere quale, quale sarà l'esito. Ehm, la cosa per noi importante è però andare avanti su questo processo e definire, come dicevo, delle tariffe standard. Um, le, le, il traguardo più grosso che avremo è la rinegoziazione del contratto del Sevier che scade alla fine di, di quest'anno e quindi quello è che è una, un contratto che assorbe circa il 30% delle nostre spese in risorse elettroniche è sicuramente il contratto più grosso su cui dovremo concentrarci e su cui quindi queste variabili eh, avranno un peso eh, decisamente non trascurabile. Ehm, ovviamente alcuni di voi eh, eh, partecipano a eh, progetti internazionali e quindi sanno che nella definizione del progetto è possibile eh, definire e programmare delle spese relative alla pubblicazione e alla pubblicazione ad accesso aperto. In quel caso, eh, quelle, quelle cifre possono essere ulteriormente eh, utilizzate come eh, contributo eh, a disposizione dei docenti che fanno parte del progetto per le pubblicazioni ad accesso aperto. Nella definizione poi del budget 2022, proprio per, come corollario a questo processo, la commissione di Ateneo per le biblioteche ha proposto all'Ateneo di eh, allocare sperimentalmente una, una cifra di 100.000 euro proprio per accompagnare questo processo e per eh, eh, cominciare a supportare eh, attività di pubblicazione di questa natura. Eh, ora inizia la parte di negoziazione con l'Ateneo dei budget, vedremo quindi qual è l'esito ed eventualmente eh, vi aggiorneremo anche su questo fronte. Ma direi che la cosa importante è iniziare a vedere quali sono i progetti in essere in questo momento, quali sono le caratteristiche e così poi abbiamo eh, spero spazio per rispondere alle vostre domande la collega Maria Pia Bindi che mi ha da anni eh, affiancato in questo lavoro sulla negoziazione e gestione delle risorse elettroniche che purtroppo tra poco ci lascerà perché eh, ha deciso pur essendo giovane di andarsene in pensione e quindi eh, abbiamo eh, forse una delle ultime occasioni per ascoltarla grazie grazie a te anche ora mi tolgo la mascherina, buongiorno a tutti eh, eh, il taglio che giustamente Guido ha già detto vogliamo dare a questo incontro è un taglio molto operativo in cui eh, vi vogliamo dare, eh, raccontare proprio dare eh, il conto di quelli che sono attualmente i contratti in essere del nostro Ateneo e le loro principali caratteristiche. E, e un piccolo accenno poi in fondo eh, farò su quelle che sono nell'immediato le eh, iniziative, le trattative in realtà che CRUI sta eh, facendo, con, finalizzandole per il 22. A proposito di altri nuovi contratti che possono essere già anche uno di orientamento per, per tutti voi, i nostri contratti eh, attualmente eh, sono quattro e eh, riguardano quattro editori. Eh, di assoluto livello sia di dimensioni in modo particolare eh, due eh, di questi editori ma anche per la loro eh, importanza la loro, eh, il loro prestigio internazionale scientifico per cui eh, parto direttamente dal eh, primo di questi grandi editori che è anche il primo con il quale eh, attraverso cui il nostro Ateneo ha eh, attivato un contratto tra, di tipo trasformativo eh, sto parlando di Springer eh, che è un colosso editoriale che raccoglie eh, appunto due eh, brand storici Springer appunto e Nature eh, è un unico editore ma te lo sottolineo perché in questo anno e mezzo di eh, contratti di gestione, di contratti trasformativi ho ricevuto alcune richieste di chiarimento e quindi parto subito sull'operativo dicendo che eh, soltanto la parte, il brand Springer con i suoi oltre eh, 2400 periodici eh, è interessato a questa tipologia di contratto trasformativo Nature, pur essendo parte integrante del gruppo editoriale, è un contratto separato da quello di Springer. Quello che io vi, vi, vi dico immediatamente dopo, quindi eh, subito a seguire, riguarda i eh, periodici Springer. Ripeto, sono 2400, ma il contratto eh, dà la possibilità eh, il contratto trasformativo sottoscritto attraverso lui dà la possibilità di vedere il contenuto di tutti questi 2.400 periodici, ma per quanto riguarda l'attività di pubblicazione ad accesso aperto, il contratto ne copre, copre so, soltanto, soltanto per muovere, eh, le riviste ibride, come diceva Guido. E si tratta però di 2000, circa 2000 titoli, quindi una, una possibilità enorme di pubblicazione ad accesso aperto da parte dei nostri ricercatori e docenti. Eh, questo, eh, ripeto, la, eh, si tratta di una possibilità che. Eh, è esclusiva, e questo è un aspetto importante, dei, eh, di tutte le, di tutti le figure, eh, appunto, docenti, ricercatori, assegnisti, perché questo eh, lo abbiamo scritto appunto nella nostra policy. Di accedere attraverso però un elemento che è quello della validazione della loro afferenza alla nostra istituzione. È l'unico requisito che viene richiesto cioè quello di identificarsi come parte integrante della nostra istituzione che ha sottoscritto questo, eh, questo accordo. Vediamo un po' meglio eh, come si sviluppa il percorso eh, e quali sono le caratteristiche di questo contratto intanto questo contratto ha avuto inizio eh, l'anno nel l'anno scorso operativo eh, l'anno scorso dal luglio del 2020 eh, i nostri appunto eh, docenti e ricercatori hanno potuto pubblicare ad accesso aperto e qui c'è già un, uno degli elementi riprendo uno degli elementi che Guido ha sottolineato che è stato direi un grande successo è stato ed è un grande successo Quello, eh, i numeri degli articoli eh, pubblicati ad accesso aperto su Springer è veramente un numero assolutamente rilevante e eh, siamo eh, a 70 articoli ad accesso aperto pubblicati in questo scorcio di tempo e eh, devo dire mentre all'inizio eh, c'era una grande eh, attività di pubblicazione da parte delle materie del, del, del, negli ambiti più strettamente scientifici quindi eh, discipline mediche soprattutto ma anche eh, biologi e eh, chimici ora invece eh, negli ultimi tempi, nello scorso, questo scorcio del 2021 il, ehm, il, è diventato anche un po' più interdisciplinare la pubblicazione quindi ha coperto altri settori disciplinari. Il contratto Springer ha una, eh, ripeto, è eh, un contratto Firmato e partito nella sua pratica nel 2020, che produce i suoi suo, produrrà i suoi effetti fino al 2024, con una porzione sempre più ampia, eh, di un, una trasformazione sempre più ampia dalla solo read, cioè dalla lettura alla consultazione dei periodici, alla modalità publish, cioè di pubblicazione. Eh, questo, eh, questo contratto avrà una, una revisione nel 24 eh, da parte di Cruvi e del, dell'editore eh, sulle clausole contrattuali, mh, ma eh, diciamo comunque eh, il, i termini temporali sono questi. Eh, le eh, pubblicazioni sono eh, i token, cioè gli APCs, che sono messi a disposizione dell'editore all'interno di questo contratto. Hanno, sono stabilite a livello nazionale quindi non, non, eh, le singole università non hanno un numero definito di token o di abc disponibili ma questo è, rientra in una contrattazione nazionale questo che vuol dire? vuol dire che finché c'è copertura economica eh, i nostri ricercatori possono pubblicare però c'è anche un, subito un limite se volete e che è dato dal grande successo a livello non soltanto locale come vi ho già detto ma a livello nazionale di questo contratto per cui eh, nel 2020 non ci sono stati diciamo così limiti ma nel 2021 ad ottobre abbiamo toccato abbiamo colmato chiuso il nostro il budget di token di EPCS nazionale e quindi in questo momento parlo in questo momento chi di voi i ricercatori o i, i, i, i docenti vogliano pubblicare in ad accesso aperto su Springer sulle riviste ibride di Springer dovrebbero pagare questa EPC, EPC. mentre nella modalità eh, normale del contratto è l'aseneo attraverso la quota che eh, sottoscrive annualmente si fa carico del pagamento dell'egesis è un fattore momentaneo un, in questa parte dell'anno da inizio da eh, gennaio 2022 riparte il, la disponibilità nazionale e quindi non, eh, chiunque voglia sottoporre eh, i propri articoli ad accesso aperto lo potrà fare con tranquillità e sapendo che eh, rientra nelle spese dell'Ateneo. Um, eh, quali tipologie di articoli possono, si possono pubblicare su uh, Wiley? Su, scusate, su Springer. Eh, la, ehm, le, le modalità di eh, pubblicazione riguardano gli original papers e i review papers non è possibile in questo contratto pubblicare le brief communication cioè eh, articoli più eh, diciamo, sintetici o anche eh, le comunicazioni brevi il percorso è molto semplice la, il docente, il ricercatore che voglia pubblicare ad accesso aperto sottomette nella modalità consueta alla rivista eh, che, sul quale vuole pubblicare, avendo magari un'attenzione, anzi senza il magari, avendo un'attenzione a, a consultare preventivamente la lista dei 2.000 periodici circa. Che, eh, nei quali il, il, il contratto permette di pubblicare ad accesso aperto. Dove trovate queste informazioni? Perché questa è un'altra delle domande che io ho ricevuto in questo periodo. Bene, come diceva Guido il sistema bibliotecario, tutti i colleghi, hanno lavorato um, per mettere a disposizione una sezione um, all'interno del sito del sistema bibliotecario d'Ateneo dove trovate eh, questa, queste indicazioni e le principali caratteristiche dei contratti quelle che io ora vi sto eh, illustrando ma trovate anche degli strumenti di lavoro come per esempio la lista dei periodici dei 2000 periodici spring o dei periodici o degli altri visori che subito dopo vi dirò, eh, trovate il dettaglio di, questi, eh, di, di queste liste dove eh, non ci siano dubbi e eh, ovviamente necessità di ulteriori chiarimenti eh, sempre in queste pagine potete trovare la, eh, il nome eh, o gli indirizzi, eh, gli indirizzi di posta elettronica del personale del sistema bibliotecario d'Ateneo a cui potete rivolgervi Fino ad oggi eh, il terminale, eh, uno dei terminali di queste informazioni sono stata io. Eh, dal primo di dicembre, come diceva Guido, pur essendo non giovane, eh, sarò in pensione e mi, eh, al mio, cioè, prenderà il testimone eh, di, questo, di questo lavoro eh, il dottor Peruzzi, che è qui collegato con noi. In, nella, in, questa, in questo Meet e eh, con il quale stiamo già lavorando da, da diversi mesi e che eh, saprà eh, essere eh, eh, ovviamente chiarire e essere di supporto alle vostre richieste. Per terminare il discorso di eh, Terminare per il momento perché poi eh, lasciamo lo spazio alle vostre richieste di chiarimento successive eh, per terminare con Springer eh, devo eh, aggiungo che il, ripeto il percorso di sottomissione degli articoli è lo stesso una volta verificato il titolo del periodico cioè se il periodico è incluso in questa lista sottomettete la, la vostra si può sottomettere il testo dell'articolo il, il percorso di validazione e di perivio che viene fatto normalmente avviene ovviamente anche in questo caso al termine del del, del, del, di questo percorso e con l'accettazione dell'articolo da parte della rivista l'autore eh, riceverà una mail una, un, una comunicazione dall'editore in cui gli verrà richiesto come prima opzione se pubblicare ad accesso aperto in questo caso basta che l'autore accetti questa tipologia di pubblicazione e immediatamente il validatore, in questo momento io, dell'Ateneo non eh, su un portale dedicato eh, che eh, gli editori, l'editore o gli editori hanno messo a disposizione delle istituzioni, sì, eh, il validatore procede all'accettazione eh, all dell'articolo della, ehm, dell che eh, è semplicemente una verifica dell'afferenza all'istituzione verifica che vi posso dire è abbastanza è velocissima io in questi periodi ho eh, insomma il percorso di validazione è veramente un click eh, e, eh, e ci richiede un po più di approfondimento nel caso in cui ovviamente il, la persona e l'autore il corrisponding autore dell'articolo dell dell sia persona eh, che ha un rapporto tipo mh, a sinistra o, o altre figure, eh, magari non, non immediatamente riconoscibili. Ma è tutto molto semplice. A valle di questa mia validazione o della validazione de da parte dell'Ateneo, poi l'articolo segue il suo percorso di pubblicazione normale. Abbiamo una reportistica eh, molto, molto immediata, molto chiara, attraverso la quale noi vediamo, come ha detto eh, Guido poco fa, anche l'evoluzione eh, diciamo, e il gradimento dei singoli contratti. Mi sono dilungata un po' di più su questo eh, importante contratto ripeto quello che in questo momento gode del maggior successo perché tante cose che vi ho detto per spring, per spring sono valide assolutamente valide e uguali eh, per gli altri quattro contratti che noi eh, in questo momento come Ateneo abbiamo sottoscritto e che vi illustro subito a seguire l'altro è Wiley anche in questo, in questo caso si tratta di un contratto, contratto read and publish ovvero che permette l'accesso a tutta eh, la collezione a tutti i titoli della collezione database di Wiley e eh, permette però poi in misura crescente negli anni eh, fino alla fine del contratto che eh, si chiude nel 23 di pubblicare ad accesso aperto anche in questo caso sulle riviste ibride. Come ho detto precedentemente l'elenco delle riviste wide su cui è possibile pubblicare ad accesso aperto è disponibile sul sito dello SBA in quest'area riservata all'open access. Anche in questo caso il fondo disponibile per le APCs è definito a livello nazionale e il ricercatore eh, o il docente eh, del nostro Ateneo eh, non deve preoccuparsi. Nel momento in cui per ora non è successo, eh, per Wiley, eventualmente accadesse che il fondo nazionale è terminato, l'autore viene avvisato dalla, dal, direttamente dal... dal da, link, eh, scusate, da una comunicazione dell'editore sulla piattaforma che le FISIS disponibili per, eh, nei nel contratto trasformativo sono chiuse cioè non sono più disponibili e quindi eh, rimangono le due strade di eh, pubblicazione tradizionale oppure di pubblicazione ad accesso aperto ma ovviamente dietro pagamento della FI eh, nel caso di eh, Wiley eh, non c'è nessuna restrizione eh, come abbiamo visto per eh, Springer eh, sulla tipologia del, del contributo da pubblicare quindi in questo caso anche le brief communications sono disponibili eh, e sono, è possibile pubblicarli e, eh, Ste nello stesso modo per cui il percorso, pur cambiando da editore a editore le piattaforme di, so di sottomissione degli articoli, eh, è uguale, per cui il percorso è sempre lo stesso. Eh, C'è cioè, al momento in cui eh, l'articolo la viene accettato dopo il processo di peer review una necessità di validazione da parte dell'ateneo che, eh, ripeto, è molto eh, immediata, è semplice e molto facile, e che eh, si sostanzia fondamentalmente in, una, in un alert che arriva sulla posta elettronica dei validatori e che eh, ci permette di entrare in piattaforma e con un clic validare. Dopodiché il percorso è. Eh, eh, magari alle, vedo che c'è una una richiesta di Carlo Zappia se permettete chiudo finisco e poi rispondo alla rispondo alle vostre domande e dicevo che eh, tanto per rendere per anche avvalorare eh, e eh, quello che diceva Guido eh, poco fa eh, vi faccio l'esempio proprio di Wiley che nella sua piattaforma quantifica il, eh, il valore delle pieces eh, finora utilizzate dall'Ateneo bene eh, l, il contratto eh, Wiley è iniziato operativamente eh, nel febbraio di quest'anno anzi direi febbraio marzo di quest'anno abbiamo già a, a, avuto tre, una, circa eh, sì, 30 articoli uno proprio stamattina depositati in accesso aperto e per un ammontare ad oggi di oltre 50 euro in un valore del contratto il nostro contratto ha un valore di circa 150 euro per cui insomma è effettivamente un, un, un buon eh, un buon successo e una buona, eh, direi, occasione da sfruttare assolutamente. Concludo velocemente perché ormai eh, ho già dato il grosso delle informazioni con eh, altri, gli altri due contratti che ho lasciato per ultimo non perché eh, ovviamente non siano editori di, importanti di riferimento ma perché per la natura stessa in modo particolare di uno dei, eh, dei, eh, degli editori e anche per il numero delle eh, riviste che sono, eh, a cui eh, si può avere accesso eh, è un po' più eh, diciamo di dimensioni più ridotte. Sto parlando del Cambridge University Press e di Emerald, per quanto riguarda Cambridge University Press, eh, sottolineo una eh, questione molto interessante e molto importante. Che in questo caso, in questo caso, nel caso di Cambridge University Press, non c'è nessun tipo di limitazione, non c'è un numero prefissato di a livello nazionale cioè eh, gli autori possono veramente in ogni parte dell'anno in ogni momento dell'anno pubblicare senza nessun tipo di limitazioni quindi direi se questa vuole essere l'occasione credo che lo sia eh, eh, noi vorremmo veramente eh, dare un grosso incremento o comunque eh, sollecitare i nostri eh, autori a eh, rivolgersi a, a far usare la possibilità di pubblicazione su un editore di questo tipo Cambridge University Press ben consapevoli ovviamente che il numero delle riviste disponibili è minore rispetto ai grandi editori che vi ho citato prima ma magari alcune discipline alcuni settori disciplinari possono trovare qui effettivamente un ottimo canale di pubblicazione ad accesso aperto il, non sto a ripetere il percorso perché è lo stesso sia per Cambridge che per il successivo editore che è Emerald eh, abbiamo anche in, per Cambridge, per Coupe, per Cambridge University Press ed Emerald tutti i materiali disponibili sulle nostre, sul nostro sito web che vi invito davvero a consultare e dove, ripeto, non ci siano dei problemi ci siamo noi nelle biblioteche che possiamo offrirvi supporto. L'ultimo eh, contratto è, quello, eh, è il contratto Emerald, eh, è un editore eh, che ha un eh, eh, una grandissima importanza soprattutto per alcuni settori disciplinari eh, in ambito economico, in modo particolare su marketing, finance, eh, eh, gestione appunto, delle aziende ma anche c'è un settore forse non tanto, non troppo conosciuto anche eh, di, eh, in, ambiente, eh, cioè in ambito eh, ingegneristico per cui anche qui eh, è un contratto un po' più arretrato nei numeri per ora eh, nelle, nei, nei, ho visto che nelle validazioni so, sono soprattutto giustamente, correttamente gli economisti che eh, hanno pubblicato e stanno pubblicando ad accesso aperto su sulle riviste di queste editori, ma insomma cioè, anche qui eh, è un'ottima opportunità. Per queste editori c'è un plafond di episesi a livello nazionale che però, insomma, visti i numeri, penso in questo momento non crea assolutamente problema. L'ultimo, eh, cioè i contratti trasformativi veri e propri sono questi, sono questi quattro. Eh, mentre c'è un breve accenno, lo faceva Guido prima, al contratto eh, Spring, eh, scusate, Elsevier, che eh, l'attuale contratto si chiuderà nel 22, siamo già in una fase di negoziazioni, CRUI sta già, eh, negoziando il prossimo contratto che come diceva Guido sarà un contratto trasformativo in questa fase in questa fase c'è soltanto il contratto prevede una scontistica sulle FISIS non c'è non ci sono FISIS eh, diciamo tutte a carico dell'Ateneo ma c'è la possibilità per il 21 di uno sconto del 15 sulla FID a pagare per la pubblicazione d'accesso aperto Uh, per il 22, ultimo anno di contratto, lo sconto si abbassa al 10%. In questo caso uh, non, non interve interveniamo soltanto a posteriori per la validazione con un percorso un po' più farraginoso, perché si passa, uh, è Cruy che ci comunica chi, quali dei nostri uh, autori uh, intende pubblicare ad accesso aperto e devo dire negli ultimi tempi mh, non mi stanno praticamente arrivando comunicazioni. Eh, ci auguriamo che appunto il prossimo contratto, essendo veramente il contratto più, forse, più importante, sicuramente non soltanto economicamente per il nostro Ateneo, ma per la maggior parte degli Ateneo italiani, ma anche per le dimensioni e il prestigio internazionale di questo editore, ci auguriamo veramente che venga stipulato un buon contratto eh, eh, trasformativo. Eh, vi accennavo prima il fatto che Crui, in questo momento, ma stiamo parlando del 22, sta trattando altri contratti con editori di grandissimo rilievo, ne cito soltanto due perché è un auspicio eh, per il nostro Ateneo che si vada a buoni contratti trasformativi eh, con due editori, uno in modo particolare che è eh, Oxford University Press, che in questi anni ha avuto un grande aumento di numero di periodici e di prestigio dei periodici. Il, attualmente il nostro Ateneo ha un contratto normale, annuale, con questo editore ci auguriamo che nel 22 eh, ci sia, eh, si, si riesca, riesca a, a chiudere buona, un buon accordo con questo editore. L'altro è eh, Taylor and Francis Rutledge, che è anche questo è un altro dei colossi dell'editoria scientifica internazionale e sul, quale, sul quale contratto abbiamo ovviamente una grande attenzione e anche qui auspichiamo speriamo che eh, sortisca del, abbia un buon esito ehm, per il, i prossimi per il 22 vediamo siamo in attesa di comunicazioni da crui sull'andamento della eh, della trattativa io vorrei lasciare la, par la parola a voi e quindi eh, aspetto eventuali domande possiamo intanto rispondere a professor Zappia che chiedeva se ci sono delle regole di pubblicazione o come si procede internamente per ora non c'era nessuna limitazione perché appunto alcuni contratti non avevano limiti altri contratti come quello di Springer facevano supporre che non ce ne fossero c'era un tetto definito a livello nazionale che noi non conoscevamo neanche perché l'assunto era che potesse essere sufficientemente ospitale per tutti questo comincia a non essere più vero perché appunto le pubblicazioni sono tante quello che è possibile fare è acquistare dei token in aggiunta al costo di sottoscrizione dell'intera trattativa noi finora non l'abbiamo fatto un po' perché appunto non immaginavamo ce ne fosse la necessità, era un anno sperimentale, e poi perché non avevamo come Ateneo un budget specifico. Quest'anno, come vi anticipavo, è stato eh, richiesto di prevederlo e quindi qualora questo ci fosse o comunque persistendo delle Limitazione, sarà necessario, a livello di Commissione Ateneo della Biblioteca stabilire una policy che stabilisca eh, quale deve essere il percorso da seguire. È chiaro che, però, sì, eh, qualsiasi modello si decida di adottare, eh, il fatto di, di prenotarsi o diciamo pubblicare per tempo eh, fa sì che si possa approfittare delle disponibilità che ci sono in chat non vedo altre domande se qualcuno vuole intervenire può tranquillamente aprire il microfono devo chiedere sono Gabriella Gimigliano dal se mi sentite poco e, e volevo chiedere una politica analoga c'è anche per i volumi? Non ancora, altro... non ancora non ancora c'è l'intenzione di aprire questo capitolo e quindi di iniziare a gestire anche questi aspetti ma per il momento non c'è eh, proprio una negoziazione per questo tipo di pubblicazioni non c'è una sottoscrizione per il loro acquisto, perché vi ricordo che questi eh, accordi trasformativi rientrano nell'ambito delle trattative per le acquisizioni di pacchetti di riviste per i quali appunto c'è una, una pianificazione eh, negli acquisti, gli acquisti per le monografie invece, tranne alcune continuazioni. Abitualmente vengono acquistate singolarmente o per piccoli pacchetti ecco che allora è un po' più complesso avere, mettere in piedi delle politiche eh, e delle trattative complessive con l'editore buongiorno posso... posso fare una domanda? certo eh, per quanto riguarda le riviste di mdpi ci vuol dire anche chi è così ci conosciamo sì, scusate Mar Marco Consumi dipartimento dipartimento biotecnologie e farmacia sì. e diceva appunto c'è una piattaforma che conoscerete MDPI che fa soltanto eh, riviste open source e con dei fili ovviamente da pagare voglio sapere se è stata considerata o verrà considerata non so una scontistica o qualcosa per, per ora non abbiamo delle trattative con loro non c'è una trattativa aperta perché appunto non abbiamo, ehm, non abbiamo una politica di acquisto per questo tipo di risorsa ehm, però eh, possiamo avviarla qualora ci sia un interesse da parte dei, dei nostri ricercatori e ci siano delle risorse disponibili poter, da poter impiegare. Um, in questo momento, come forse saprete, il, il budget del, del sistema bibliotecario è abbastanza... È ampio è una spesa importante eh, però non ha una copertura eh, totale ecco eh, c'è una politica degli acquisti che è determinata dai vari consigli di biblioteca a cui partecipano tutti i dipartimenti quindi tutti partecipano alla proposta e poi la commissione di ateneo eh, effetto alle sue scelte sulla base del budget che viene assegnato grazie mille eh, posso dire una cosa velocemente sono Emilia Maellaro eh, certo. e innanzitutto mi voglio complimentare sinceramente con la chiarezza dei due relatori perché è tutto veramente molto è stato raccontato in maniera semplice e chiara eh, ciò cioè nonostante nonostante io sia appunto eh, come sapete diciamo rappresento la biblioteca biomedica la cosa è molto complessa e voi ne sapete qualcosa quindi perorerei davvero degli incontri con voi e i singoli dipartimenti davvero perché tra il capire aver capito tutto e riportare tutto c'è cioè di mezzo il mare insomma eh quindi io penso che sia proprio necessario, vi chiedo di fare questo, questo sforzo, insomma, per ripetere poi sempre le stesse cose, però credo che sia proprio fondamentale, eh, perché questa è davvero una scelta che riguarda a tappeto tutti, soprattutto quelli più giovani, ovviamente, che hanno eh, un futuro davanti. Quindi per loro assolutamente queste, queste riunioni periferiche, capillari, Grazie. Sì sì, ben volentieri, anche perché come dicevamo, anche per economia di tempo, per non rubare, approfittare troppo il vostro tempo, ci siamo concentrati su un aspetto che forse è quello più nuovo e più innovativo, ma sicuramente anche discutere cosa che, che, che oggi non abbiamo fatto, di quali sono i livelli di open access, quindi cos'è il green, cos'è il gold... Eh, cosa si può pubblicare, le politiche dei vari editori rispetto al preprint, al postprint, eh, cosa è possibile mettere sul repository istituzionale, come, come fare a sapere quali sono le politiche dei diversi editori. Tutti questi sono aspetti che affronteremo molto volentieri. Come dicevo, c'è un intero gruppo eh, di supporto che appunto eh, vorrebbe mh, cercare di garantire supporto un po' a tutto il processo anche di scelta dell'editore eh, nel capire appunto quali sono le caratteristiche e quali sono le accortezze e quali sono gli aspetti che forse vanno eh, notati maggiormente in un contratto editoriale che poi il ricercatore va a firmare. Quindi dai volentieri eh, dopo questa riunione io manderò un nuovo messaggio anche ai nuovi direttori di dipartimento perché se vorranno saremmo ben lieti di, di partecipare a incontri specifici online, in presenza, misti, ibridi, eh, nel, in coda o nell'ambito di un consiglio di dipartimento a valle o in altre occasioni. Quindi, sì e volevo chiedere fare... se fosse possibile volevo certo. chiedere se la biomed central bmc che fa parte di springer nature era considerata più springer e quindi rientra tra quelli sovvenzionati o no Beh, una cosa parte ancora io a memoria tu figlio, il <ride> non me li ricordo ancora eh, però ci guardiamo ci e glielo facciamo senz'altro tenderei a dire di sì perché non mi sembrerebbe far parte del gruppo di se Nature. Non, se non è Nature però gli diamo conferma le, le, le, le chiedo, se è possibile se può indirizzare al mio indirizzo di posta elettronica che le do subito un um un brevissimo una mail un breve e così io lo, glielo controllo e le faccio sapere il sì, risposta elettronica è mariatia.bindi chiocciola se me lo manda io faccio il controllo e le rispondo va bene grazie prego prego eh, buongiorno posso fare una domanda? Certo. certo, Grazie, eh, tutto, grazie eh, per questo incontro e vorrei chiedere forse un po' fuori da eh, diciamo gli obiettivi di, dell'incontro stesso però mi chiedevo se ci sono o se sono previste per, per il futuro eh, delle politiche comuni eh, dell'Ateneo e delle infrastrutture per gestire e per fare un monitoraggio eh, sulle riviste d'accesso aperto che attualmente sono prodotte dall'Ateneo, soprattutto le, le riviste di, uh, di fascia A, uh, alcune delle quali, ad esempio nel nostro Dipartimento di Filologia e Critica, in questo momento si trovano su piattaforme come Wordpress. Grazie. Sì, sì, questo ne abbiamo parlato in un altro incontro un po' di tempo fa, cioè noi vorremmo ehm, con le risorse disponibili anche umane che, che non sono molte ma che Potremmo cercare di mettere a fattor comune tra i dipartimenti e le strutture centrali, vedere di eh, sviluppare o comunque sostenere anche un po' l'editoria eh, accademica in questa direzione. Negli anni si erano tentati alcune esperienze di eh, University Press anche all'Università di Siena ehm, non hanno mai ehm, avuto un grande successo, c'è stato un momento in cui si era definita una partnership eh, più solida con Firenze University Press ehm, ma anche quella non ha prodotto ehm, molte, molte pubblicazioni. Eh, riteniamo però anche, diciamo, se se alcuni aspetti eh, positivi. Io, allora, si... dite, inizierei. Si può dire. Io vi ripeto, ci sono questi due colleghi che sono impegnati su un'altra riunione, ma... Eh, C'è un microfono aperto che... Sì, per finire questa riunione, eh. l'Open Access e quindi dicevo anche in questo periodo di pandemia eh, abbiamo visto come sia cresciuto l'interesse per eh, questo tipo di pubblicazione anche con riferimento alle mh, pubblicazioni all'editoria didattica che è un altro aspetto su cui eh, vogliamo, vorremmo investire. Sicuramente ci sono alcune riviste di Ateneo che si stanno muovendo in questa direzione quindi sarebbe importante ecco, lavorarci insieme cercare di, di capire il tipo di supporto che si può dare Posso intervenire un momento? Sono Adriassi, sempre di BCF vorrei un attimino solo per orare la causa di noi poveri chimici che siamo sempre più bistrattati vedo che sorride il dottor Badalamenti ma noi sorridiamo molto meno ahimè, perché senza ACS anche solo l'accesso e il severe siamo veramente condannati alla, alla lenta scomparsa Quindi, però ecco io sono, sarei molto così non mi aiuto, dica Sarei cioè, molto, molto fiducioso da una parte, meno da altre. Eh, mi spiego meglio, ACS è un pi pirata, non so se lo posso dire, dal punto di vista delle politiche economiche perché ci sta eh, veramente taglieggiando, eh, ha proposto delle cifre spaventose per l'Università di Siena rispetto a quelle che sono le nostre dimensioni. Quindi poiché questa è la rivista peraltro mantenuta dall'Associazione dei Chimici, il fatto che voi per primi che, che, che insomma fate parte della categoria stigmatizzate e condanniate questa politica assolutamente scellerata, secondo me sarebbe essenziale. Eh, la, come accennavo prima, la situazione dell'Ateneo è mh, complessa e la variabile ultima, cioè il fatto che eh, l'Agenzia delle Entrate abbia stabilito che la eh, liquota IVA applicabile per, le, per la parte dei contratti trasformativi passi dal 4 al 22%, le faccio immaginare il disastro che rappresenterà sul nostro bilancio quindi il mio timore se le cose non cambiano è che noi si sia in grado anche di mantenere il Sevier. Temo che dovremo rinunciare anche a quel contratto se le cose rimangono così. Altra questione è a mio avviso considerare in un momento come questo in cui gli Atenei italiani stanno ricevendo un fiume di denaro da parte della comunità europea col recovery fund qualcuno si preoccupi del fatto che la ricerca si fa anche con gli strumenti bibliografici e quindi sia eh, cercando di fare pressione come abbiamo chiesto al nostro Rettore a livello ministeriale per cercare di avere degli investimenti in questa direzione sapete che si sta parlando di incrementare il bilancio per gli Atenei nei prossimi anni personalmente terrei che un investimento importante sarebbe quello dell'assunzione da parte del Ministero di queste spese, cosa che avviene in molti altri paesi europei e che sicuramente darebbe un impulso e un, determinerebbe un cambiamento radicale anche nella distribuzione delle spese. In questo momento noi ACS dovremmo spendere una cifra che è 20 volte superiore a quella di Atenei più grandi di noi, tripli o quadrupli rispetto a noi semplicemente perché noi eh, abbiamo una spesa storica importante legata al fatto che l'Università di Siena è un'antica università, come ben sappiamo, e ha sempre usato molto la piattaforma ACS. Essere condannati, eh, perché questo credo sia il termine, a continuare a pagare una cifra spropositata negli anni e fonda. Altra opzione è che all'interno di alcuni progetti, eh, siano essi del PNRR o altri progetti di ricerca, progetti diversi i ricercatori, i dipartimenti, decidano di investire a livello periferico su queste risorse. È chiaro che non è un'operazione semplice, a mio avviso la cosa più semplice sarebbe quella che il Ministero assumesse tutte le spese complessive rispetto alla quantità di milioni di cui stiamo parlando è una cosa veramente irrisoria e questo darebbe un senso invece di grande apertura e di eh, eh, indirizzo rispetto alla possibilità che tutti i dottorandi, i ricercatori, gli studenti si formino usando imparando a usare queste piattaforme, questi database, questi strumenti perché uscire laureati dall'università senza saper usare una, una piattaforma come SafeHunder, come ACS, come eh, le piattaforme economiche, quelle per l'analisi dei bilanci, insomma sono, sono skills importanti eh, che fanno parte integrante del percorso didattico forse. Bene, io la ringrazio e incrociamo tutti le dita ovviamente. Un po' di fondi ci arrivino. Grazie infinito. Bene, se non ci sono altri interventi siamo quasi in tempo nel tempo che ci eravamo prefissati di, di occupare. Grazie molte abbiamo avuto una partecipazione importante con numeri significativi. Eh, ripeto, cercheremo di, di organizzare altri incontri sia nelle strutture ma anche a livello centrale nella forma di oggi su magari tematiche specifiche cercando appunto di occupare un tempo limitato eh, per non essere troppo invasivi. Grazie molte e buona giornata. Buona giornata. Grazie. Ciao, ciao, ciao. grazie voi. Buona giornata. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, Fede.